Non finisco di capire, non finisci di stupire Come non dovessi. ti guardo mentre sogni E mi tocca stare fuori, mi tocca solo indovinare E dopo tanti anni, un giorno, quando il mare sembra calmo Vieni fuori ancora tu, tu sei lei E va bene, la dedichiamo a Giulia, allora, a questa canzone, eh? Siamo grandi, ben arrivati, insieme! Tu sei lei, tu sei lei Rita E mi regala lei, la così cosiddetta Quanto tempo che non si cantava qui Buonasera e benvenuti Merci beaucoup oh, eh? Patrick, come stai Patrick? Quante ne abbiamo fatte, eh? Perfino le ferie abbiamo fatto a Venezia Ricordi? Benvenuti a tutti al Moialand Bella sta land Se io fossi stato un po' meno distante Un po' meno orgoglioso sei io Sei lei Adesso Dove sei? Sotto quale cielo Pensi al tuo domani Un'ora sola non so scordarti ma che cosa sei per me chiedi libertà lo sai non sono io È incatenarti qua se il cielo ti ha lasciato andare non viste il sole, la natura che si manifesta in te e tutto quello che tu sfiori, che tu sfiori. Sala, ah, what's up? welcome to Moya Land, benvenuti, benvenuti. Si fa presto a cantare che tempio sistema le cose. Si fa un po' meno presto a convincersi che sia così. Io non so se è proprio amore faccia ancora. Ci siamo mischiati la pelle, gli e le ossa. Siamo il capitano, come fa l'inchino Siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino Siamo i trucchi nuovi e per vivi. Vive, vive Il sale della terra, il sulla sedia La farsa, la tragedia, il forte sotto assedio Siamo la vittoria della tradizione siamo furbi che più furbi di così si muore, siamo vive, vive, il sale della terra, siamo vive, vive. Seguendo la livellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito su un caduto. Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile. Sai, mi sento così fragile non ti ascoltano